Sto per mangiare le uova a centanni Miglior cinese che c'è a Tokyo Oh mio dio Intingiamo nella salsa piccante Mamma mia che buono Io continuo a bere un Ronhai che sapete che più bevo più le mie battute diventano sceme Per la prostata Per la prostata, quindi occhio no, sono, sono, <ride> sono come quella di Cicurama eh, Però mi diverto Che buono ah! siamo qui a mangiare cinese questo è un aperitivo cena da mia mano e non lo so sono sempre a disagio quando faccio i video con, uh, con sconosciuti dovete sapere che lui lo conosco da quando andava all'asilo vabbè c'è questo posto che non posso eh mi ha detto il mio amico giapponese salutatelo tutti che mi ha detto che non posso dare il nome di questo posto ma io ci vengo spesso al mio cinese preferito pensate che lui ha anche cucinato per Sofia Loren non volevo dirvelo ma e questo è lo Toshi che lo toshi dovete sapere questa è una cosa che tanti italiani magari fanno facci cacca non è gratis, però vi arriva un po' come pagare il coperto da noi in Italia Però ti danno anche un regalo in Italia, paghi il coperto e basta, finisce lì Quindi vedi, perché ogni cosa è... In Italia ti danno il pane Davvero? Ti uno, il pane E i gressini <ride> Ecco, in Italia vi danno il pane e i gressini e guardate in Giappone che cosa vi danno Questo qua è granchio? No, sembra che Surimi. è un gambero. Ah, È granchio? è, no, gambero. è un gambero È ah, un gambero? Questo dovrebbe essere una... un pezzo di carne No, ma è un pomodoro Un pomodoro sono già ambriago, assaggiamo, assaggiamo qui il gambero, questo è proprio il gambero definitivo Qua è arrivata la birra e l'uronhai, l'uronhai è questo insieme di penso che è shochu è, è praticamente questo insieme di shochu so e, e uron che sarebbe un tipo di tè E qua invece lui si è preso una birra, sapete io invece sto attento alla linea quindi prendo high perché ce qua. Una cosa che non bisogna mai fare con le ohashi è perdere per strada quello che state per mangiare Buonissimo, qua so, c'è cioè, veramente cucina di alto livello, ma so proprio di gambero Spesso sapete che mangiate quei gamberetti tristi Calamaro, questo è Ika. Questo è sapete in, in Corea che c'è il kimchi? Questo è praticamente il calamaro versione kimchi Oh, uh, guardate che diverso, chi è sto tipo? Sapete chi mi ricorda? Praticamente, sapete, Hiro Mizushima da vecchio avrà questa faccia È proprio lui Sai chi è? No. E quello che ha fatto Sebastian, quello. Kuro, ah, ma Kuroshi non, non l'ho visto in, uh, Non l'ho visto ancora Ma no, sembra lui, però sembra Kiro Mizushima Voi sapete che si è sposato con Ayaka che è un'altra cantata famosa che però hanno dovuto operare le corde vocali, quindi adesso non 14... Se Mi sembra che si sono qua tutti e due ritirati dal mondo dell'intrateme così facciamo anche un po' di gossi Non ordiniamo anche da mangiare o ci mandiamo solo Toshi Arrivederci. Non anche da mangiare Adesso mangio questo pomodoro Tra l'altro devo andare a Taiwan quest'anno eh perché voglio ristudiare il cinese perché l'ho un po' dimenticato Sapete che Sebastiano è anche poliglotto Perché oltre... A parlare giapponese, italiano, e inglese Parla anche cinese Abbiamo deciso di prendere il <sussurra> kaisenokuge E poi abbiamo il tomato no reise E poi abbiamo preso i gyoza Che sono i ravioli cinesi Che in giapponese e che in cinese si dicono jiaoz Una lezione di cinese Se vedete sulle porte questo simbolo Che in giapponese si legge fuku E in cinese si dice fu E lo vedete magari spesso attaccato alle porte rovesciato Si dice fu daula, Che vuol dire che vi è arrivata la fortuna Comunque vi stavo prendendo in giro Il piton non è altro che questo uovo Non è il piton ma è questo uovo, l'uovo cent'anni praticamente Che è stato cotto e straccotto Guardate quanto è più figo sul suo cellulare Cosa mi sai dire di questo uovo? Dai spiega per chi è a casa che non conosce l'uovo cent'anni Sono delle uova che le vengono messe a conservare all'interno di una soluzione Penso alcalinica Sì e, e quindi sono delle uova che Vengono chiamate uova cent'anni proprio perché sono delle uova che in qualche maniera hanno fermentato per un sacco di tempo. Bene, quindi queste sono le uova cent'anni che hanno fermentato in questa sostanza alcalina per molto tempo e, e hanno un sapore molto intenso, devo dire. Eh. Io ve le consiglio, tu le consiglieresti sì, però, ai tuoi amici e nemici? Sì, assolutamente. Anche okay, ai nemici, sono buone. Che colore. Oh, guarda, che sono arrivati anche i ghiosa. Sì. È arrivato Zemos. No, non è arrivato i È arrivato il Kaisen. Kaisen, o come? Proprio quello che mi aspettavo. Il pomodoro è buonissimo. Adesso ragazzi ragazzi e ragazzi Oh mio dio non riesco a prenderlo in mano Allora sto per mangiare le uova a cent'anni Oh mio dio Anche se sono troppo giovane Allora uova a cent'anni e non sentirle Io poi sono un grande amante delle uova quindi sono buonissime Che buono Ma questo posto è veramente buonissimo eh Secondo te è il miglior cinese che c'è a Tokyo sì. Questo è uno dei migliori ristoranti cinesi che esiste a Tokyo è veramente una specie di star Che comunque mi ha dato permesso di fare video Quindi vi posso far vedere tutto Ah guarda che sono arrivati anche i gyoza Sapete che questi in cinese più che jiaoze si chiamerebbero guotie che sarebbero praticamente i ravioli del giorno prima Che poi vengono, vengono ri, ri, rifritti praticamente In gioco sono gli a Io continuo a bere un ronhai Che sapete che più bevo più le mi battute diventano sceme Però mi diverto Che buono Ma queste uova a cent'anni sono buonissime E a bere allora, va bene. Sì. Mi sono piaciute tantissimo, devo dire che le uova 100 anni ve le auguro. Fanno bene anche per per cosa fanno bene? Per la prostata, Per la prostata, quindi giustamente Mister No mi ha portato qui conoscendo i miei grandi problemi di prostata. Ma com'è mangiare con me che non riesci neanche a vedermi gli occhi? In realtà lui si sta vedendo, vedete che com'è. Cosa dovete sapere che.? Che Sebastiano ha un occhio solo! Un occhio solo! Sono... No, dai, che. No, non c'è niente di male. Fosse stravico li farei vedere una particolarità. No, io sono come quella di Futurama. È ah, bella tipo con i capelli viola. Voi a casa non conoscete Futurama perché... Sono un siete... ciclope. <ride> Sono un ciclope, sì. Un occhio a destra o a sinistra. Si sposta in base a dove si muove il ciuffo. Ma perché io ce l'ho sporco e tu ce il pulito? Oddio, si sta parlando di piattini. Intingiamo nella salsa piccante. Adesso mangiamo questo ravioletto. Mamma mia, che buono. È buonissimo. Voi da casa non potete capire, ma è veramente buono. Non scherza, non è qua. Qua quando le cose fate bene, mmm, gli asparagi. Aspetta sì, che questi me li prendo tutti io. Ah, eh, ma te li sei poi i tutti. Sì, io sono una persona. Eh. Molto avara. Vabbè, tanto. Ah, voglio anche il racon. No, no. Guarda, Lilletta, mangio per te un asparago. Questo asparago invece lo voglio dedicare a tutte le persone che odiano i miei capelli. Lo mangio per voi. Questo invece, questo pezzo di riso. Lo dedico a, a. tutte le ragazze che si chiamano Francesca. Questo a tutte le chiare. Ti è piaciuto? Abbiamo mangiato bene? Tanto, <ride> tra l'altro, mi fa. Mi mette questo a fuoco e te proprio. <ride> Ti è piaciuto? che vuol dire buono in cinese quindi ci vediamo domani alle 2 a un nuovo video se questo video viene caricato di venerdì ci vedremo domenica